Sono Emiliano Piffaretti, sono un professionista di wakeboard. Ho 27 anni e sono di Sala Comacina, un piccolo paese sul lago di Como. Ho iniziato a fare questo sport quando avevo 8 anni e mi sono innamorato subito. E adesso mi ha portato fino in America nel circuito internazionale. E sono contentissimo. È un sogno che si è avverato fin da quando ero piccolo. Allora, visto che hai iniziato da piccolo, ti faccio proprio una domanda: qual è il ricordo più bello che hai di quando hai iniziato? O quando hai iniziato? cioè il ricordo più piccolo, il, il ricordo più bello di quando eri piccolo e hai iniziato a praticare questo sport? Ok, ho parecchi ricordi di quando ero piccolo, eh, mentre facevo wakeboard. E, allora, uno dei, dei più belli, secondo me. Eh, la mattina mi svegliavo sempre verso le sette e mezza e dovevo scendere questa discesa di casa mia e eh, arrivare fino al pontile sotto casa e il mio allenatore mi veniva a prendere con la barca. Eh, un giorno sono arrivato e eh, uno dei miei migliori amici, rivale, nostro amico, eh, aveva un sorriso in barca enorme e mi ha detto non dirmi che hai chiuso la tua prima capriola, il tuo primo background. E mi fa, eh sì, l'ho chiuso. E allora io ho detto: no, no adesso devo, tocca a me, devo andare a chiuderlo anch'io. E quindi sono uscito subito dopo di lui e anch'io ho chiuso la mia prima capovolta, il mio primo flip, il mio primo backroll. E l'abbiamo chiuso nello stesso giorno. Quindi è un ricordo bellissimo. Eh, la cosa mi, mi piace molto. Eh, mi piace soprattutto il tuo entusiasmo quando racconti il, quello che fai perché si vede proprio che ti piace, cioè, ti si illuminano no. gli occhi, anche la voce è squillante, bella perché è proprio. Allora ti faccio ehm, raccontami brevemente il tuo sport. Cioè, in che cosa consiste? Allora, il mio sport è praticamente un mix tra snowboard e, e skateboard eh, sull'acqua. C'è il board wakeboarding, che praticamente sei trascinato da una barca. Poi c'è il cable wakeboarding, che praticamente è come lo slope style di snowboard, trascinato da uno ski lift, praticamente. E poi c'è questo nuovo sport, questa nuova, questa nuova maniera di praticare il wakeboard, che è il winching. E praticamente abbiamo questi vericelli che ci tirano, quindi hai a disposizione solo un tiro, tu lì la, la corda e ti tira. E cerchiamo di fare wakeboard negli spot più riconoscibili tipo fontane, eh, laghetti magari con eh, dei muretti eh, mettiamo delle rampe anche in acqua eh, ed è una bella cosa perché comunque eh, porti il wakeboard sotto gli occhi delle persone ok, E la tua, mh, mh, diciamo, il cable wakeboard è forse un pochettino più facile da praticare nel senso proprio perché c'è già una struttura, no? Quindi sì, sì. essendo una struttura sul lago eh, o comunque un ambiente chiuso è più facile da organizzare, mentre ad esempio avere una barca è già più impegnativo per uscire, avere de de delle tempistiche completamente sì. diverse. Um, qual è la vera differenza tra le due? Ad esempio, immagino che sia legato, come nel caso dello nautico, all'assenza di onde, all'assenza di vento, che però per voi è un... È un menu è un minus piuttosto che un plus. Allora, io categorizzerei il bold wayboarding come l'alf pipe nello snowboard perché comunque eh, devi saltare da un'onda all'altra e devi cercare di atterrare nella transizione dell'onda, quindi è molto, molto tecnico, molto particolare. Invece, il, weight, eh, il cable wakeboarding più come uno stop style, c'è già una struttura, ci sono delle. Eh, dei salti, dei rail che devi fare e secondo me eh, sono tutti e due molto divertenti io ho sempre cercato di fare tutti e due perché veramente io amo fare wakeboard e, e voglio essere praticamente un all around wakeboard vuol, vuol dire che faccio tutto eh, come nel, nello sci nautico eh, ci sono diverse specialità però poi magari lo sciatore dello nautico tende eh, a specializzarsi su una eh, sì. Poi anche nel, nel caso del, del wakeboard succede questo o c'è è eh, più, più possibilità di eh, praticare tutte le, le varie discipline? Sì, praticamente molte persone cercano di focalizzarsi più su una disciplina del wakeboard, tipo se qualcuno è forte dietro la barca non è molto forte anche al cable. E viceversa perché sono due cose abbastanza completamente diverse il tiro è molto diverso e il modo di approccio al riding è diverso eh, però a me mi piace fare tutti e due e sono sempre stato sempre stato focalizzato per farli tutti e due cioè voglio, voglio cercare di arrivare al massimo dei miei livelli eh, del, al massimo del mio livello eh, su tutti e due Uh, c'è tanta differenza tra uh, il traino della barca e il traino del verricello, cioè, tu lo percepisci veramente tanto, o meglio, sulla barca uh, c'è una sorta credo di connubio che devi avere con il pilota, non so se è vero o meno, però uh, invece nel verricello no, perché è uguale per tutti. Sì, il tiro del, del cable confronto alla barca è molto diverso. Di solito un cable gira 30 all'ora, invece, con la barca si va più veloce, 36-37, eh, e assolutamente il tiro del cable è molto più alto. Quindi, quindi sforza un sacco le braccia perché tira verso l'alto. Quindi per fare manovre col cable bisogna tagliare e praticamente scavare nell'acqua e il cable ti tira in alto, invece con la barca è più un taglio consistente dritto e lo usi l'onda per fare i trick e le manovre dall'altra parte. Ah, una domanda che ti faccio che è collegata appunto alle barche uh, mi collego sempre allo scinnautico perdona perché eh, ho fatto un'intervista con uh, Tommaso De Gasperi ah di certo, mia... mi so, è me... vicino a me eh, allora vedi, che diglielo perché ha fatto... gli ho fatto l'intervista l'altro giorno e adesso il 5 sì, va in onda sì. Ma non della sua, eh, però lui mi spiegava una cosa: che, ad esempio, nello scinnautico eh, è stato adottato l'evoluzione. Ha portato a creare uno strumento per la barca che la barca va sempre dritta, perfettamente dritta e alla stessa velocità per garantire uguali condizioni di gara a tutti quanti vale come regola anche per voi la necessità di avere eh, una barca un pilota che sappia mantenere una velocità costante. È uguale per tutti o a voi conviene che il pilota faccia, che ne so, un momento più veloce, un momento più piano per garantirvi a voi la possibilità di fare trick più, eh, più evoluti? Assolutamente, un pilota esperto eh, aiuta per eh, cercare di andare il più dritto possibile, ovviamente però per noi la roba più importante nell'evoluzione dello sport è stata l'onda delle barche. Noi tendiamo a riempire i ballast, che sono praticamente delle pompe che portano dell'acqua in barca per schiacciare il dietro della barca per fare l'onda più grossa e avere più tempo e, eh, in aria per fare manovre e trick. Però comunque sì, qualcuno, che guida la barca per andare, qualcuno che guida la barca dritto è importante, però diciamo che eh, la maggior, cioè, è abbastanza facile guidare queste barche e poi per la velocità c'è cioè il perfect pass, quindi tu inserisci la velocità che vuoi e praticamente la barca, anche se metti giù tutta la manetta, tiene quella velocità. Perfetto. Eh, a questo punto passiamo alla parte più... Sono, sono sicuro che è la parte che ti piace di più. Allora, eh, qual è il tuo trick preferito? Cioè, qual è la, la cosa che ti riesce meglio e quella che invece... Eh, non che non ti riesce, però è... Mh diciamo è quella su cui lavori tanto per avere il risultato che vuoi ottenere io penso che eh, diciamo che sto lavorando un po su tutto su un pacchetto completo però la mia parte forte del, del wakeboard di quello che faccio è sempre stata la mia creatività cercare di trovare nuovi modi per fare trick e farli, farli vedere belli, grebare la tavola che vuol dire quando si fanno le manovre, mettere la mano sulla tavola e tirare i trick per farli sembrare molto più belli e molto più facili. E, ed è la roba più importante per me. E sta cambiando un sacco il mondo del Waveboard perché eh, non basta mettere un 180 in più o un 360 in più su un trick. Eh, anche i giudici stanno iniziando a capire che grabbare la tavola è super importante e far vedere queste manovre belle e facili. Eh, più, più strepitosa e più difficile, quindi diciamo che quella è, è sempre stata la mia parte forte, la mia creatività e invece magari cercare di fare doppi e doppi blind, diciamo che non è, non, è, non è il mio forte, non è quello che mi piace del Waycold. Io, io sì, so fare i doppi, li ho fatti, sono stato uno dei primi a farli anche, però. Cioè, secondo me è più far sembrare uno sport bello e stiloso non aggiungere solo un 180 e più alle tue manovre eh, mi puoi raccontare una tua gara come si svolge cioè qual è il, il criterio con il quale si sviluppa una gara per farlo capire a tutti le nostre gare praticamente si sviluppano così eh, ci sono due passaggi, ci sono due boe eh, praticamente tu hai quattro o cinque manovre in base al regolamento della gara. In base... Cioè, cambiano. Cioè, abbiamo due federazioni diverse: cioè WWF e WWE. Eh, hai praticamente quattro trick all'andata e quattro trick al ritorno. E poi c'è una boa di tre quarti. Se cadi dopo la boa di tre quarti, non vieni recuperato. Hai due cadute: alla prima caduta ti recuperano, alla seconda, non ti recuperano. I giudici giudicano su. In base a qu quanto grosso vai e quanto alto vai, la pulizia dei tuoi trick e l'esecuzione. E quindi diciamo che è un bel mix. Certe federazioni invece fanno 5 trick a disposizione all'andata, 5 trick a disposizione al ritorno. E invece in certe altre gare ti dicono sei libero di fare quello che vuoi. Quindi c'hai praticamente questi 360 metri. E in questi metri puoi mettere più trip possibili. Eh, che puoi stare, eh, in base se sei veloce o no. Entriamo un pochettino più nel dettaglio dello sviluppo del diciamo delle caratteristiche del, dello, snowboard, eh, de, dello snowboard. Perdona. Del, no, perché ti volevo chiedere una cosa che era legata allo snowboard per cui mi è rimasta in testa. E, mh, ti volevo chiedere quindi un po' di evoluzione sull'attrezzatura che, che, che utilizzate in questi anni secondo te si è molto trasformata la, la tavola è cambiata tanto la tavola, sono cambiati tanti gli attacchi o che cos'è che secondo te proprio, ha, ha proprio dato un cambio al, al vostro sport cioè l'ha reso diverso, il meglio e peggio eh, e Anche di l'evoluzione dell'attrezzatura è stata un cambio incredibile io sono nel mio quinto pro model praticamente sono cinque anni che disegno la mia tavola personale con Ronix Waveboard e guarda se devo essere onesto Ronix è una delle compagnie che sta cambiando il mondo del Wakeboard. cioè queste tavole sono diventate veramente super leggere, i profili sono, sono cambiati moltissimo e anche eh, il sotto della tavola adesso qua non ho una pinnetta perché questa qua è, era una delle tavole che avevo in garage però anche le pinne sono rimovibili ai, ai tempi erano molded in praticamente erano fatte con la struttura della tavola adesso le puoi togliere e cambiare in caso che qualcuna si rompe ma veramente stanno cambiando il mondo del wakeboard è, ed è molto bello seguire anche il processo di lavorare su una tavola, fare uno shape, eh, lavorare con queste persone che veramente vogliono il meglio dal loro prodotto, quindi è stata veramente una grandissima opportunità e come già dicevo è il quinto anno di fila che, che ho il mio promo del Coronis e spero di continuare. Perfetto. Guarda, ti racconto una cosa che sono sicuro eh, il, um, ti fa diciamo in qualche maniera ti si ricollega. Allora, io ho fatto una puntata dedicata al tennis e nella puntata dedicata al tennis abbiamo parlato con Lotto. E Lotto mi raccontava che il primo, cioè i grandi campioni. Immagino, io cito sempre l'esempio di Valentino Rossi e Schumacher: no? loro erano dei grandissimi campioni perché erano in grado di riconoscere quando erano sul mezzo, sulla propria diciamo, moto e auto. Eh, la capacità di individuare la cosa che gli serviva in quel momento per superare, per andare sempre meglio quindi con eh, questo criterio loro mi rifacevano l'esempio del, del tennis dove il primo di introdurre una cosa che sembrava non servisse cioè la scarpa, di differenziare la scarpa a seconda del terreno sul quale si giocasse ma addirittura di cambiarla in funzione se si giocasse sul centrale o su un campo secondario è stato Boris Becker che chiedeva delle scarpe si costruiva delle suole cioè sostanzialmente chiedeva di interventi su, sulle suole differenti a seconda del campo in cui giocava quindi secondo me è una dote del grande campione riconoscere eh, cosa modificare sulla propria attrezzatura per poter eh, migliorare no? riconoscere eh, la propria attrezzatura e cercare di eh, creare una tavola che sia giusta per te ma anche giusta per eh per il pubblico è eh, molto importante, ci sono un sacco di linee d'acqua sotto che cambiano la maniera in cui tagli, eh, la maniera in cui la tavola poppa praticamente quando arriva vicino all'onda, quanta, quanta esplosività ti dà per il grosso, veramente è, è incredibile, stiamo cambiando il mondo del wakeboard, e le tavole eh, sono completamente diverse da anche tre anni fa, quattro anni fa. Siamo in, in una continua evoluzione, anche gli attacchi, praticamente i miei attacchi eh, aiutano a far circolare il sangue molto meglio eh, nella scarpa, che è una cosa importante perché quando tu hai i piedi nella tavola, ai tempi ogni tanto hai ah, cioè, i crampi ai piedi ed è una roba che, che va guardata nel dettaglio e sta cambiando veramente tanto eh. Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e per andare a, ad aggiustarli sul, sulle tavole e, sul, e sull'attrezzatura è fondamentale. A questo punto intervengo con due, due piccole domande. Una, quali sono le protezioni che voi utilizzate? Eh, mi riferisco al casco o addirittura agli scarponcini, perché immagino che voi abbiate parecchie torsioni e quindi anche le caviglie devono avere una loro protezione, che siano più o meno rigide, poi magari è una scelta personale. Okay. Protezioni nel nostro sport. Diciamo che una roba fondamentale è il salvagente, il life jacket, questo qua è il mio, e praticamente è importante perché è possibile cadere e prendere dei controlamina molto importanti e, eh, e perdere i sensi. Quindi, questa ti tiene a galla è una delle robe più importanti che bisogna avere mentre si fa un Waywall. Caviglie: no, non, non, non usiamo niente, diciamo che eh, i nostri boots eh, abbiamo una linea di boots molto diversi. Dai più morbidi ai più duri più, più eh. i boots sono un'altra roba molto importante però non usiamo niente sulle caviglie. abbiamo una linea molto eh, diversa un boot più soffice o un boot più rigido a me piacciono in barca eh, dei boots molto più so morbidi per cercare di tirare i miei grab eh, di più e invece per il cable mi piace avere un po' più di rigidità per avere il, per, per pressare la tavola sui rail e, e avere ehm, un, un bel appoggio sui rail. Per il cable usiamo anche il casco che è super importante, questo è il mio, Pizza Boy, come vedete, è in italiano è la roba più importante, mangiate la pizza. E, sì, questi qua sono le uniche nostre protezioni, e, allora ti faccio le ultime due domande e poi ti, ti libero, ehm, Allora, eh, anzi sono tre in realtà, una è un pochettino più, però... Tre a allora, questo giorno, non c'è problema. Ok, eh, hai mai provato altri sport, visto che sei, diciamo che il wakeboard ha un'affinità con lo snowboard ha un'affinità con lo skate, eh, tu comunque sei nato in, diciamo, vicino alle montagne, non in montagna, ma sei nato vicino alle montagne, quindi eh, la passione, il, il tuo amore per il wakeboard è tras traspare da tutti i tuoi pori, però hai provato anche altre discipline? Ho provato tantissime altre discipline e tra l'altro se devo essere onesto non, non ho mai voluto fare il wakeboard, ho sempre voluto fare lo snowboard. Eh, fin da piccolo eh, andavo in montagna di Vigno a allenarmi con eh, diversi maestri e coach e ho sempre voluto fare lo snowboard <ride> e, um, un anno mentre mi stavo allenando dopo aver vinto parecchie gare in Italia eh, sono stato invitato al World Rookie Fest in eh, Ischgl e avevo fatto quinto o quarto se non sbaglio eh, avevo uscito molto bene quello che avevi, il ragazzino che aveva vinto ha fatto praticamente gli stessi trick che ho fatto io, solo che lui è saltato sui salti un po' più grossi, ma io continuavo a mettere sciolina sulla tavola e, e non andavo, perché ero talmente leggero. E sono sempre cresciuto attorno al mondo de, degli sport da tavola. Eh, I miei cugini mi hanno spinto fin da piccolo su questi sport, eh, sia skateboard che snowboard. E, e poi un anno mi sono rotto la tibia facendo, facendo snowboard, allora ho recuperato e mi ricordo che facevo fatica a camminare dopo che ho tolto il gesso, però volevo andare a freeway, volevo andare a Quell'anno ho fatto un bellissimo salto di qualità, sono stato invitato agli europei dalla nazionale e ho vinto il mio primo campionato europeo e a un certo punto ho detto che ah, iniziano ad arrivare anche dei buoni risultati in wakeboard e poi ho chiesto ai miei genitori se era possibile... Uh, andare in America per un mese per vedere com'era la situazione qua. Sono andato e mi sono innamorato. Sono entrato subito nel mondo dei, dei, dei, dei rider più forti perché stavo a casa di un, un rider che si chiama Kobe Mikic, che è praticamente una leggenda dello sport. E mi ricordo uno dei primi giorni che ero a casa sua, mi fa, andiamo a una festicciola, io ero piccolino. E ho conosciuto subito i rider che, che per me erano fondamentali, erano, li guardavo tutti i giorni, volevo diventare come loro. E sono tornato a casa e ho detto: Mamma, papi, per favore, vorrei tornare. Mi piace troppo, e mi sono innamorato. Grande, grande, grande, hai fatto una scelta, una grande scelta. Allora, eh, guarda, ti faccio un'altra domanda eh, che è quella di, c'è una tua nemesi, cioè nel senso c'è un, eh, un, un atleta con il quale, mh, non, non dico c'è rivalità, ma insomma è quello con il quale, dici, guarda, tutte le volte mi devo trovare vi, vicino a te e faccio no, una lotta. In, in, in maniera buonaria, non so come dire, una lotta una no, lotta sportiva se devo essere onesto io non ho una nemesis diciamo che io sono una persona che si focalizza molto su me stesso una cosa bellissima del Wakeboard, che non vedi in tanti altri sport è che tu puoi vedere i top 5 rider al mondo che si allenano assieme, in barca eh, ed è una roba bellissima perché ognuno eh, si spinge l'uno con l'altro eh, infatti noi abbiamo creato anche questo gruppo che si chiama la famiglia e abbiamo dei rider veramente fantastici e stiamo ci stiamo spingendo l'uno con l'altro ed è una roba bellissima che non vedi in tanti altri sport perché tu nel tennis non vedi gioco che si allena con berrettini per esempio eh, anzi vuoi tenere le tue mosse così nascoste per eh, per poi arrivare alla gara e cercare di farle vedere. Io, io invece no, a me piace condividere questo sport con tutti i miei amici e, e mi focalizzo su me stesso. Se una gara non va bene, è perché ho sbagliato io, non perché, perché il mio rivale mi è, mi è entrato in testa o qualcosa del genere. Io sono molto, molto alla buona. Bellissima. Bellissima. Questa cosa mi piace, mi piace molto. Allora, ehm, manca però una cosa fondamentale a questo sport. Ha fatto un'apparizione nel 1972 ai giochi olimpici, poi non, non è riuscito poi a, a tornare. Se ne parlava già nel, per il 2020 a Tokyo, però ancora non ha avuto quello che doveva avere. E secondo te ci sono prospettive? Cioè, gira voce? Perché sapevo che una delle condizioni era appunto forse l'introduzione del eh, Cable Wakeboard, perché eh, per, sì, diciamo perché uno dei punti focali è, è la difficoltà, la semplicità di ripresa, forse televisiva, che è la cosa che più preme in questo momento alle Olimpiadi, e anche condizioni di, eh, di escludere qualsiasi fattore umano che possa influenzare sì, il... La è corretto? È corretto? Partecipare alle Olimpiadi è sempre stato un sogno che ho avuto sin da quando ero piccolo, però purtroppo nel nostro caso, nel nostro sport, è un po' particolare perché ci sono molti fattori umani che possono eh, cambiare la performance e sappiamo che eh, le Olimpiadi non lavorano bene con queste, con queste cose. Spero che il cable riuscirà ad entrare eh, magari in futuro eh, infatti anche per questo non faccio soltanto la barca ma mi tengo allenato anche nel cable perché se un domani ci sarà l'opportunità di andare a rappresentare l'Italia ai giochi olimpici penso che sia un sogno spettacolare e... E veramente lo spero con tutto il cuore, però purtroppo non sta a noi, sta al Comitato Olimpico. E... Io farò altre due interviste, ma diciamo il materiale che l'entusiasmo che trasmetti, te lo garantisco, l'entusiasmo che trasmetti nel raccontare il, questo sport è la cosa che vale di più in assoluto, ancora di più della, diciamo del, de, delle storie. Okay. grazie mille di tutto veramente eh, Stefano è stato un piacere assolutamente anche per me eh. e spero, e spero di, di, di magari fare altre interviste con te Guarda, molto volentieri magari faremo delle, delle cose più, più mirate io dopo non dico niente dopo i mondiali vediamo dopo le gare che dovete fare a Rieti magari riusciamo a costruire un'altra puntata per agosto la facciamo ah, sì. dedicata, la facciamo dedicata. Perfetto. Va bene. Grazie mille. Ok, ciao, grazie ciao, mille. Buona giornata. ciao, ciao. Ciao.